Nel giugno del 2014, per motivi economici, l'Università degli Studi di Siena dovette valutare l'ipotesi di dismettere l'edificio di Fiera Vecchia, sede della biblioteca di area umanistica. Questa soluzione avrebbe comportato la perdita di un luogo simbolo della storia e dell'identità della città di Siena. Il 18 giugno 2014, il Rettore e l'amministrazione dell'Ateneo si riunirono per discutere sulle sorti di Fiera Vecchia. Anche gli studenti espressero il loro parere. Il Rettore mh, ci ha assicurato che si discuterà, che si aprirà un tavolo tecnico in cui eh, cioè, evidentemente parteciperemo, parteciperà anche la comunità studentesca e eh, quindi anche mh, tutte le persone che hanno interesse sia dei dipartimenti sia dell'amministrazione per, ehm, perché esistono probabilmente delle eh, prospettive mh, alternative alla dismissione di Fiera Vecchia che provocerebbe dei danni alla qualità del servizio offerto. Perché Fiera Vecchia non è per niente vecchia, non è solo una biblioteca, è un luogo, è un, è un fulcro storica. di vivacità, intellettualità, anche di missione. Di settori, scientifico, insomma, di settori scientifici e umanistici e vogliamo mantenere questa, questa connotazione. L'interazione tra Fiera Vecchia e il tessuto cittadino è stata e continua ad essere un elemento fondamentale per la crescita e la valorizzazione dell'Ateneo. Dal ritmo dei tamburi che hanno accompagnato le giornate di studio segnando l'arrivo della bella stagione, alle postazioni studio in giardino, fornite dalla nobile contrada del Nicchio, essenziali in questo periodo di sospensione della normalità. La biblioteca di Fiera Vecchia e il nostro giardino rappresentano un polmone culturale, luoghi di memoria che da sempre hanno animato la vita degli studenti, coinvolgendoli in eventi eterogenei. Cercato ho sempre solitaria vita, le rive il sanno e le campagne e i boschi, per fuggir questi indegni sordi e loschi che la strada del ciel hanno smarrita. E se mia voglia in ciò fosse compita, fuor del dolce aire e dei paesi toschi, ancor mavria tra i suoi belli colli foschi. Se nella biblioteca hai un giardino, nulla ci mancherà.